benvenuto a Peppe D'Ambra è eh, a Peppe D'Ambra 60 anni 6 luglio, 6 giugno, è sbagliato, scusami, soprattutto amico, Peppe D'Ambra continua a vedere il mondo con l'occhio del cronista, attende i problemi dei più deboli, mai Maidomo, Peppe è sempre, è sempre stato vicino, riconoscenza, mai da questa stella a ah, Peppe Dambra un valore che supera anche un po' quelli che sono i confini del Dispari. Sempre eh, stato protagonista di una lunga pagina giornalistica, anche con Domenico Di Meglio e non solo con Domenico Di Meglio, perché per lungo tempo ha editato eh, la televisione, ha creato qualcosa vita si è evoluta come si è evoluta, però l'impegno di Beppe è stato davvero sempre eh, schierato dalla parte dei Presidenti e rappresentato quello che poi è il giornalismo che caratterizza le nostre edizioni. Soprattutto il giornalismo che mi ha insegnato il medico attiva il mio saluto speciale questa sera e che mi ha portato qua. Domenica mi ha sempre detto, put e pega, vai avanti, difendi i valori dei, dei cittadini e questo ho sempre cercato di farlo. Eh...